Ciao bambini. Benvenuti alla quarta puntata del corsivo. La scorsa volta abbiamo visto le lettere che pian pianino diventeranno la I, la T, le abbiamo mescolate prima la bassa e poi la alta e poi prima la alta e poi quella piccolina. Questa volta impareremo le lettere che a me piace chiamare ad anello. Sono in pratica le lettere che diventeranno la E, la L, la B, la H. Bene. Non sono facilissime, quindi dovrete avere un po' di pazienza, però una volta che diventerete esperti sono molto divertenti. Allora, partiamo sempre facendo i nostri quattro puntini nella riga di scrittura, sempre alla stessa distanza uno dall'altro. Cominciamo con la letterina, quella bassa, quella che sarà la E. Mi appoggio alla riga di scrittura e faccio un piccolo anellino. Salgo, torno indietro, salgo, torno indietro, salgo, torno indietro e stop. Sembra un piccolo aereo che sta volando. Rifaccio i quattro puntini. Uno, due, tre, quattro. Pronti a far volare? Mi appoggio e su, indietro, su, indietro, su, indietro, su, indietro e stop. Si muovono le dita, non il polso, la mano sempre sotto la riga di scrittura. Si sposta il quaderno, non la mano. 1, 2, 3, 4. Pronti, su, indietro, su, indietro, su, indietro, su, indietro e stop. Per controllare se avete fatto bene gli anellini e le curve in basso, devono essere il più possibile uguali. 1, 2, 3, 4. Pronti, via. Opp e 2, 3, 4 e stop. Ah, diventa anche divertente dopo un po'. 1, 2, 3, 4. Pronti, su, indietro, su, indietro, su, indietro. Su, indietro e stop. Ultimo, 1, 2, 3, 4. Pronti e su, giro su, giro su, giro su, giro e stop. Ricordatevi di rilassare le vostre mani con i soliti esercizi, gli uccellini singoli oppure a ripetizione, così con tutte e due le mani. I pugni che si stringono forte forte e poi si rilassano. Si stringono e si rilassano. Ricordatevi: è molto importante come l'altra volta. La seconda riga la farete voi da soli. Adesso andiamo un pochino più sul difficile. Impariamo a scrivere la l. Dovremo usare due righe, quella piccola e quella grande in alto. Facciamo quattro puntini. 1, 2, 3, 4. Attenzione perché l'anello sarà un pochino più largo questa volta. Il puntino, come dicevamo, serve a guidare l'occhio. Se non lo raggiungo, pazienza. Proviamo, ci appoggiamo sotto. Salgo andando a destra del puntino. Vado a destra del puntino, torno indietro, scendo drittissima su a destra del puntino, giù, dritto, dritto, a destra, giù, dritto, dritto, a destra, dritto, dritto. Quindi devo superare il puntino. Il puntino è dove torno indietro, dove vado a scendere dritta, dritta. Quindi uno, due, tre, quattro. Pronti? Su con slancio. Al puntino torno indietro, dritta, dritta, su con slancio. Al puntino scendo dritta, su, scendo dritta, su, scendo dritto e stop, senza correre. Il corsivo, anche se si chiama corsivo, all'inizio non si può fare in fretta. È il nostro quaderno di bellissima scrittura. Prendiamo le cose con calma. Pronti? Mi appoggio su torno indietro, dritta, dritta, su, dritto, dritto, su, dritto, dritto, su, dritto, e stop. Uno, due, tre, quattro. Pronti? Su, scendo dritto, su, scendo dritto, su, scendo dritto, su, scendo dritto, e stop. La mano libera tiene fermo il quaderno. Non serve mettersi col gomito sopra, la schiena deve stare dritta, i piedi possibilmente appoggiati a terra e una mano aiuta l'altra. Uno, due, tre, quattro. Salgo, al di là del puntino scendo, a destra del puntino poi scendo, su bene poi scendo dritta su e scendo dritta. Ultimo sforzo, 1 2 3 4. Pronti su, scendo dritto su, dritto su, dritto su, dritto e stop. Molto bene. La prossima riga sarà il vostro lavoro. Proviamo a mescolare? Mescoliamo la I che abbiamo imparato l'altra volta con la E. Preparo i quattro puntini. Saranno tutti nella riga di scrittura. Attenzione perché siamo arrivati in fondo al foglio, quindi la mano sarà a cavallo del quaderno. Potrebbe essere un pochino scomodo, quindi trovate una posizione che va bene per voi. Io sposto ancora un pochino più in alto il quaderno. Attenzione, quindi dovremo fare... La letterina che sale a punta e poi l'anellino punta e anellino pronti mi appoggio alla base di scrittura su giù dritto su torno indietro su giù dritto su torno indietro e stop rifaccio vedere 1 2 3 4 su scendo dritto su, anellino, su, dritto e anellino, ancora, 1, 2, 3, 4, su, volo e su, giù, volo e su, stop, 1, 2, 3, 4, pronti, su, dritto, dritto, opla, giro. Su, dritto, dritto e giro, stop. Uno, due, tre, quattro. Su, i, e, i, e, stop. Per la i mancano i puntini, ma noi li metteremo le prossime volte. Pronti? Ultimo sforzo. Su, dritto, dritto, su indietro su scendo dritto su indietro e stop molto bene adesso creiamo pagina mi raccomando trovate una posizione in cui potete lavorare comodamente senza stare storti questo lo dovrete lasciare vuoto per il vostro esercizio ora faremo la E e la T quindi basso, alto, basso, alto. Pronti? Quindi cominceremo col giro. Saliremo, giro, saliremo e stop. Pronti? Via. Giro, torno indietro, su. Scendo dritto, dritto. Giro, indietro, su. Dritto, dritto e stop. Di nuovo. Uno, due, tre, quattro. Anellino, su dritto dritto anellino su dritto dritto e stop 1 2 3 4 pronti via giro su dritto dritto giro su dritto dritto e stop basso alto basso alto pronti giro su drittissimo giro su, drittissimo, stop, basso, alto, basso, alto, pronti, via, giro su, scendo dritto, giro su, scendo dritto e stop, ultimo, uno, due, tre, quattro, andate con calma, giro, salgo, Giro, salgo e stop. Può darsi che questo, avendo la mano a cavallo tra le due pagine, sia un pochino più difficile. Se non vi viene bene subito, non preoccupatevi, cancellate e tornatelo a fare con calma. L'ultima riga la dovrete fare voi. Alla prossima!